Oggi qui a Comedy Legends, il talk show immaginario a puntata unica, abbiamo con noi uno dei quattro membri superstiti dei leggendari Monty Python, creatore di Faulty Towers e un pesce di nome Wanda. Stiamo parlando di John Cleese, collegato con noi da Los Angeles. John? How are you, Enrico? E non c'è male, grazie. Innanzitutto volevo complimentarmi con te per il tuo cognome, Cleese, che fa rima in inglese con cheese, formaggio, e in italiano con cheese, viaggiare informati. Oh, I like your last name, Betella. Sì, certo, Nutella, mortadella, varicella, lo sappiamo tutti. Ma noi siamo qui a parlare di Monty Python, lasciatelo dire. Non eravate niente male. Well, that's lovely. I must say I'm. I'm very pleased with Python. When I look back at the old TV shows, I'm s so, surprised sometimes at how. Terrible. Some of the sketches, eh? Sei troppo duro con te stesso. Pensa che io una volta avevo un canale YouTube fallimentare che non faceva ridere nessuno. You think that you're not a funny guy? Beh, ogni volta che facevo un video, perdevo iscritti anziché guadagnarne, vedite. Well, hard for me to judge, but um, if you try to start a, a YouTube comedy channel, uh, you must have a love for comedy anyway. And most people who love something can, can do it a bit. Mm, un po' facile a dirsi. Sì. Tu, ad esempio, come hai iniziato? I trained myself to write sketches by listening to um, a record with uh, Peter Cook and Dudley Moore che ho thought was wonderfully funny and I used to try and write them out by uh, memory and then go back to the original and see what I'd got wrong and what information I put in the wrong order and that kind of thing. But if you look at something that you really love, e guarda così molte volte che non sei più coinvolto o non pensi che sia divertente E' questo il momento in cui a studiare Certo, considera però che qui stiamo parlando di Italia cioè un paese in cui Paperissima fa ancora il 20% di share Ci sono due paesi in Europa posso andare uh, sicuramente Uh, on the fact that I'm not going to be recognized when is Italy and the other Spain Appunto eh, fai fatica anche tu questo è un paese ostico per un certo tipo di comicità avremo altri pregi non so you can't find your way out of a paper bag as a country but as a country full of these towns and cities with great historical tradition uh you just can't be beaten you what. <laughs> C'è speranza anche qui secondo te i was very proud that the only uh, writing award that I ever got was for Fish Court Wonder e a David D. Donatello. <ride> Ma hai una cosa in comune con Carlo Verdone, non l'avrei mai detto. No, comunque, io adesso ho un po' smesso questa strada del, del comico, e sono diventato un videomaker. A volte mi pagano anche, quindi va bene così. Maker, be, you know? Ma infatti è proprio grazie alla mia abilità da videomaker che ho finto di interagire con te per questi tre minuti. Hai una buona carriera come videomaker, Enrico Batella. Grazie, John Cleese. Bye! Bene, signore e signori, come potete capire sono un po' emozionato perché, come vi dicevo all'inizio, questa è l'ultima puntata di Comedy Legends. Volevo quindi ringraziare tutta la squadra di lavoro che ha reso questo possibile e ringraziare voi pubblico per averci seguito sempre e buona serata.